LOPA! Lo, ciao a tutti Noi siamo Dynamite X e Marco007! E oggi continueremo il, il super... file dopo. New Super Mario Bros. Wii. Allora, in questa puntata dobbiamo completare mondo. Vado un pugno alla telecamera e fallisco la registrazione così così vediamo cosa succede se non copio il file. Uh, succede che lo riprendiamo da lì. Perfetto, per, quindi facciamo.. <coughs> Idiota il livello 84. <ride> Marco grosso. <ride> no! no! Yeah, acqua! Yeeeh Soldi! Yeeeh Non ci sei! Mm, non ci serve più Non mi tieni! Sto livello l'odio, non lo odio tanto! Ma chi è che non lo odia? Non serve neanche che lo dici! Chi che non ti hai livelli acquatici alla vera domanda? Soprattutto quelli di Mario. Mio fiore. Perché? Perché io faccio, faccio le palle di mario. Tu non le sai fare. Sei un Todd molto diligente, ma, ma non sei abbastanza inutile. Non sei abbastanza utile. Vedi? Non sei far questo. Tieni, fai qualcosa di utile, e prendi il blocco. <ride> Invece di farlo rimbalza rimbalzare. Vattene, tu vai sotto, io vado sopra. No, io vado sopra, tu vai sotto. Ma se tu ce ne fai ci fa. che, che ci prendiamo le monete, vieni qua. No, vieni, vai tu, io vado sopra, io sto sopra, tu sto Così prendiamo le monete. Te l'ho detto io! Io sto so sopra e tu stai sotto! Eh sì, in questo tubo dobbiamo entrare! E tu ci devi entrare che stai sopra! Io, e io ti ho detto stiamo sopra! Tu sei sotto, io sto sopra, metti a distare dietro so ma me. Però, ma eh, tu non ascolti. ti ascolti. Vuoi calmare un po'? Sei tu quello che non ascolta me. E tu dici, oh rischi <ride> di, di, di <ride> saltare le monete, io ti ho appena detto stai sotto. Io, io ti ho appena detto voi. che devo tornare indietro. Ah, ah. Io ti ho detto che tu devi tornare indietro. per andare sotto. Vieni qua ad aiutarmi che andate nulla. Invece di Boh, Marco. Che? Okay. Arrivano i pesci da Tu vai indietro. E dove devo andare, In avanti, magari. Non si può. Prendi un blocco della luce. Bravo. Bravo. Lucio. Cosa mi ha preso? Ah. Non morire. Io credo che muoio che sono invincibile praticamente così Guarda, c'è pure una barriera No Marco, però in invincibile proprio. Eh. Guardalo! Guardalo! Non mm. si possono prendere proprio soltanto Purtroppo per me e per te e per lei. Yeah, le mie Se vi avvicinate sotto di loro cercano di, di saltarvi addosso. Però voi potete essere più furbi di loro e di voi stessi, togliendovi la luce, l'unica luce che avete. Ok, dov'è la moneta stella? Ecco la moneta stella. Come si prende? Dele de. Molto Molto facile. Oh se, avete, no. se avete un compagno da, da mandare a suicidio presto io un giorno volevo, volevo scoprire il nome italiano del calamaco allora ho scritto quello appunto però non lo sapevo volevo scoprirlo allora ho detto allora, com'è il nome in inglese? blooper e allora fino a Fino all'età di 6 anni ho, ho chiamato oh, il calamaco il Calammaco sbaglio eh? Sbaglio oh, Perché non ho messo sul no. traduttore Sì, che sono i blooper di Mario 64, cioè i momenti divertenti Puoi, Vatti a prendere quello No, quelli sono SMG4 no. basta dare pubblicità ad altri youtuber più famosi di noi che non ne hanno bisogno No, non stiamo facendo pubblicità, sto, sto solo citando, magari posso dire il g 4 mi fa schifo, però non è vero. A me sì, no, non è vero. Tipo. Iscrivetevi al mio canale, non no, al suo. A <ride> me non piace fa io sto facendo spum. Se dicono a me non piace fa Mi mica sto facendo Aspetta. pubblicità, Favigli. Grazie Marco! Sempre presente tu per aspettarmi. Mm. Sì però abbiamo... Oh fatto la no no la no no no no no no no no una bella no no no no faccia tesca. la testa no no no no no la no no la la no la Ora, la strada, vita, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no la no Uffa, uh, fa, fa uuuuuh. Uh, uh, e eh vabbè se facciamo andata e ritorno poi è peggio. Allora facciamoci solo un'andata. Let's go go go! Kidopi! Oggi dobbiamo registrare anche Kirby's Adventure Royale forse. No. Sì, ce la faremo. Sì. L'episodio finale! Finale per dire, eh, perché stanno ancora le pappie extra Che, uh, che cos'è quello? Il Mio subito Aspetta Ma dai che sfida Grande Marco, sembra Però quasi però <susurra> Ho preso più vite di te intanto <susurra> No oh no, sta lungo. È quasi impossibile lungo. farlo tutto senza beccare nulla. Ci penso Se io prendi il livello extra magari, no o li prendiamo. No. Bravo, Marco. Li Rendiamo i livelli extra, no. Noi no. Grande Marco! Vai, sempre, sempre così, ti voglio Dai. No, no. no. Dov'è il baule? Fa un bauletto in acqua Alcuni dei luthi. Ho paura della lava! Sta squagliando questi bastoni, tra poco cade nella lava Mario. E poi Mario muore. E se muore è una cosa brutta, Mario, perché. Perché c'è Todd e muore. No, che lo vedo Perché c'è Todd che è molto, è molto sensibile, quindi se Mario muore. No, non su. è molto sensibile, non è che ti suicida, però. No, ma Mario livello suo livello quanto loro. Ecco quelle le parabombe che vi, che vi stavo dicendo, queste sono passeggiate nel mondo 5, ma non si vede no, no, no, no. Non hai capito, quelle non erano parabombe. Stavano scusando. Lo subito. so che non veniva, venivano dal cielo e basta, però le no, vedevo stavo... che oscillavano stavano su piattaforma ma ah, sei no, scemo? non mi si muove più Todd è eh, peggio perchè sì, si è scaricato vite. no si è scaricato c'erano cioè, le vite si sì, le, le batterie vabbè sto cambiando ci penso io eh non vi preoccupate con me al, al suo fianco ci tutto buono insomma. Quando vuoi, Marco, eh? Ah, ma... eh ma che, che cosa è successo? Tutta tua, eh? Tutta tua Addio! Sì, Marco, bravo Involvi Dai, muoviti! Ah. No, no, no. Dove l'hai trovata la prima monica stella? Ho <ride> Dove l'hai trovata? No. Ah, ah. L'ho rubata un fachino, vai lanciare. Bravo. Se no dovevo lanciare da. Io me. veramente ti, vo ti volevo uccidere, però vabbè. Ma ah. istinto omicida può salvare delle vite. Ah. Ah. Ah. Pensato, non ah. sai che questa ah. cosa... Ah. Ah. <ride> ah. ah. cosa. È una cosa senza senso. Ok, la parte peggiore, vai sopra, Marco. Sì, ho detto vai sopra, non vai sotto. Sì, devo vedere se. C'è qualcosa. Sì, sì. Resta lì. Devi fare nice l'high per i corvi Cosa? Penso sta ci fosse la terza Vai. Stella. Stella. Ah, ah yeah. sì, che bello. E così soddisfacente. Lì Presti. sta la terza stella Dove? Ah, pensavo ci fosse. Ah, qui! c'è la monta stella. E in più dei Oh yeah, ok perfetto No, no, Aiutami no. non è colpa mia, è più forte di me è farti uccidere Farti uccidere, se tu sei morto Abbiamo 79 monete e una vita per un Todd Vieni qui, su Un attimo, chiudo la porta che fa la luce Sì, perché noi facciamo i video al buio e poi vi lamentate che non ci abbiamo l'acqua la webcam. Sì, alcuni eh, si lamentano. Non è eh. vero, chi sono? <ride> Paolo si è lamentato, appunto. <ride> ma Paolo. Paolo, Paolo me l'ha detto di persona, però me l'ha detto. Oh, non mettetela una webcam! Che, yes, siete poveri. Ma no, è... non è per quello. Allora, uno, dove dovremmo mettere la webcam? Perché cioè, noi siamo divisi dovre Dovremmo riprenderci da un con la telecamera in mezzo. Eh, <ride> appunto. Secondo. Eh, non siamo ancora abbastanza famosi per farci vedere la faccia E non penso che succederà. E appunto io non lo voglio far vedere Terzo rovina il play, il gameplay perché... Sì se appunto vedi... dobbiamo mettere una, una, una cosa là in mezzo, in mezzo Un quadrato così in mezzo alle scatole Mi qui sei saggio Pokedans Se che, se, che, se metto un quadrato là... Me... Metto, un... metto la, la, me la mia faccia! faccia. Chi... Chi la vuole vedere la mia faccia? Nessuno! Io, Io la vedo durante i, i video di famiglia perché lui è la cosa interessante. È vero! <ride> Mi piace vedere lui che, che, che bestemmia, che. che. Come dire, che. che si caga questo per la paura. Si caga in mano. È divertente vederlo. No, a me non piace tutto. Il resto. Oh no, no, no, no. Mi dispiace, Fai J. Mi dispiace, Marco Jay. Hai, hai 4.000 iscritti, ma sono 3.000. Mi 4 ci... milioni. Sì, ci sono io, però... Ah, 4 sì. milioni, non 4.000. Ah, sì. Oddio. Ah, sì. <ride> noi, noi prima avevamo 10 iscritti, ora ne abbiamo 9. Ah, cosa? Sì, qualcuno si è iscritto. Non so chi. Vabbè, sembra giusto. Vai Marco, passiamo! Non... la sorella, che l'ho io. No, no. no. È probabile. Oh. Grande Marco! <ride> Vabbè, sti cavoli. Non ci interessa. Sti cavoli. Ma possiamo usare il, quel livello segreto che ci porta in un'altra parte se lo completiamo e non, non ci... non ci facciamo... prendere dai corsi? No! Muoviti! No sono salvo salvini salve salvino salve salve no. attenzione resta lì bravo resta lì non fare pazzie che cosa gli ho appena detto di fare pazzie ma marco marco, marco. fare pazzie marco. però fai marco fare pazzie è una cosa giusta ma giusto. pazzie Puzzle Pazzia, oggi devo andare a casa di mia zia, che bello Che è un puzzle Perché è il compleanno di? Io No, che... no è di mio nonno da... Andiamo da mia zia per il compleanno di mamma. Pure il nonno Happy... Si chiama Mario, lo sai <ride> Ok Happy compleanno a me! Happy Do no. Dopo questo livello facciamo quello segreto. Ah, uh -huh. quindi dobbiamo tornare indietro affrontare di un No! Scusa un secondo, C ho una cosa nell'occhio. Ah, pensavo che volevi bestemmiare. Ah, no. Quello no. Come oh, no. hai fatto io nell'ultimo episodio di Paper Mario e ti abbiamo censurato. Io e Marco abbiamo censurato Marco. Che bello veramente solo io edito i video tu, tu fai pigrone vai. ma perché non posso perché non abbiamo tempo alle volte tu, tu. attenzione o oh. bravo alle volte io ti dico mi aiuti ad editare i video e, e io dico non mi e lo faccio da solo mentre lui gioca a Nintendo qual Nintendo aspettami Marco 3D video non, non farlo non fa. Olly vai vola bravo Bravo, soprattutto adesso, bravo. L'ho fatto apposta. Secondo te siamo così scemo? Certo! No, no, no, no, no, Ma non c'è un cannone nel mondo 8! No! Checkpoint! Scappa! Fa niente, checkpoint! Devi sopravvivere, se non perdiamo dobbiamo riparare! Dammi il Mi mio Eri Mi un casino quando sei morto Ho detto Cosa? Oh mio Dio Oh no It's the Marco dead No tu Le... Sempre in mezzo ai piedi Batti pancia Vai Prendi Mi Erika Si Prendi vai Ah un nabbo che è Marco Devo ancora imparare molte cose da sottoscritto E mo mettiamo la scritta Dio. Devo imparare tante cose da me Da Google, Google. No da Google <ride> Da Google, ah, ma Google. Sono... Però sono un esperto di Kirby Corri corri corri che sale la no. Io sono un esperto di Kirby Io sono un esperto di Kirby tu ma sono Io più di te perché tu non ti. No, stai... ma sei scemo! Ah? Questo perché devi sempre fare le tue schifose frivelle! <ride> ti Sei il bambito! No, sono felice! Perché cioè, tu... questo perché devi fare il frivelle! Ma sei scemo! Io te lo non dico sei... sempre scemo! Sono No, Io te lo dico sempre, non lo devi fare! Eh vabbè, tanto sei morto una volta dopo le tue 83 bite! Si, e il fungo Erika come lo riprendiamo? Noi prendiamo oh. che piacchio ci Oh, chissà so che cosa eh, ci serve nella nave e nel prossimo livello. Mmm, chissà. Magari andiamo in, un. non lo so, casa boom, casa boom, casa, casa, casa tordo. Sì. Ma mm. mi ho preso un secondo. Abbiamo delle case da prendere? Sì, nel mondo nuovo! Le abbiamo già prese. Si riusano. No, non si Si possono riusare si possono usare i piedi il gioco Ah Marco, è ancora molto da imparare Ah Marco, Marco, Marco, Marco, Marco Ti ho detto che sono un esperto di Kirby Appunto, pure io ma Tu, tu no, tu, tu non sai neanche quanti livelli ci sono dal cantra Certo che lo so Quanti livelli ci sono? 3 Ti ho detto cantra non c'è Ah Alcantra, allora in totale Se contiamo anche i boss sono ben ten yeah. <ride> Vai via! Sono 9! Non devi so neanche fare 3 più 6! Non è Comunque il boss è il quarto livello della scena cimentosa! Quindi hai sbagliato, Adesso sono ben 10, sono ben 10 i livelli. Non me lo ricordavo. Stai zitto! Tu non puoi portare. Hai avuto il dono dell'ignoranza. Marco, stai attento, non ci dobbiamo uccidere qua. Era il brutale, non scusa. Quella tua suoneria. La mia suoneria è più, è più rara. Ciao Marco. Sì, poi ma sei attento. Ciao Marco. Ciao Marco, Ciao. Marco, Marco, Marco, Marco. ciao. Okay. Buongiorno. Marco <susurra> Marco Marco Che cacchio vuoi? Niente Mia bandiera bush perfetto Io ti, ti ammazzo io ti voglio oh. smettila Mamma ho perso il drago scheletro! Nooo Salto abitando fino alla morte Marco Prendila Sì Marco Arriva Marco No, non sto arrivando... Fermati un secondo. Marco, dai, devo perdere strada così. Lasciami la vita, Marco. Sto arrivando, eccomi, eccomi, eccomi, sono più veloce. Sì. Mi raccomando, prenderla eh. Ciao. Intanto ho fatto questo pezzetto senza prendere i danni. E allora, che ci vuole? tu devi stare dietro, io sto sopra tu devi stare, ma si sì, vai sopra vai sopra un bel... dopo, mica no chiamo... muoviti si scemo ma io ti ho detto sto sopra e eh, io ti ho detto non mi intranciare tu non mi hai detto niente ti ho detto ventinia vabbè ti ho intranciato, vabbè fa va niente Ma finiamo il livello e dopo dopo mettiamo la scena a tutto per colpa tua Tutto per colpa tua, io stavo andando sopra Tutti ti metto sopra Allora quando si incazza <ride> ah. uh. Ok, Lasciate perdere Beh, allora, taglio Taglio Beh. Continuo, usarti. <ride> sì Ok, tutta okay. colpa tua Ci rivediamo lì Tu hai questa mania di prendermi Ci rivediamo lì Ok, eccoci siamo quasi a pezzi, smettila Marco! Ti voglio uccidere perché tu mi hai fatto fare quella continua! È colpa tua! Non è colpa mia! C è Colpa sua! Sì. Tu mi hai preso! Io ti volevo, volevo essere automista. altruista! Altruista! Sì, mi hai preso te. e poi mi hai buttato sulla lava! Io non ho fatto ah, più beh. niente! Oh my god! Ok! Ce l'abbiamo fatta! E ah, dai Marco, mo abbassa i toni! Mm. Tony e Ciccione! <ride> è bellissimo dire queste allora, cose mentre ce l'ho no. arrabbiate le persone perché rispondono sempre male! <ride> Tony e ciccione! Toni e Ciccione è un personaggio dei Sizor, ok, okay. siamo finalmente all'ultimo livello! Oggi doveva usare la pensione? Quanto tempo abbiamo registrato? 24 minuti, ma possiamo farcela forse Senza contare i crediti I crediti sono le cose più lunghe di tutto il gioco di Super Mario Cioè quindi questa è l'ultima parte Sì Figo Io pensavo che la facevamo dopo Pensavo che questo livello la facevamo dopo Mio, mio, mio No, mio, mio Tu sei morto Io, io mi tengo le dita le vendita di cosa? mio! si! Sì. vai e vai! no Marco però devi dirla devi dire la verità ti ho proprio triggerato non è vero io ti ho triggerato dicendo che ti ho preso la quale eredità? non sono tu nonno! Sì, però sono il tuo no. compagno di viaggio e io lo stupido! e tu salva vita quando sei uno scemo non ti niente. Eh? Mm -hmm. No, il tuo salvavita appunto quando tu muori? no ti salvi da io sono il tuo salvavita quando tu sei sciocco abbiamo ci manca una moneta ok io entro entro il boss voglio arrivare a 99 vite eh. te lo dico so, dobbiamo vedere che fai a prendere aspettami eh. che questa qui è difficile 11 vite faccio io se Puoi anche toglierti, eh? Vai. Ok. Pensavo che ci di... Io pensavo di cadere. Comunque è facilissimo, perché tra poco c'è una parte che ci farma monetti. Io sono stressato. L'ultimo livello, mio dio. Che fai? Aspetta, non lo prendere. Uh. Vai, ecco qua. Prendi! Capito, puoi sopra, che Marco, mai mai! Non ti andava di prendere il Certo che non ti andava! A te non va mai niente! Oh yeah! Dai, vai, vai, vai, vai! prendi! Prendi l'anello! Vai! Allo tu! Lascia stare! Grazie Marco! Veramente, grazie mille! perchè devi sempre fare le fidanzo Aspettami, voglio il fungo Marco! Oh! Sembra l'ultima <ride> Io volevo fare il corso, ma non me la fatto Vai, prendi la bandiera Marco Vai Uh, interessi mm. Questo è l'ultima Si sì. No, è la seconda La penultima moneta stella del ah, di... ah, gioco Sei, Sei pronto? pronto? Se può saremo il cospetto dell'ultimo Vieni Mi piace che l'ultimo livello sia un astrobarca perché... perché Astrobarca, lord La lord di Kirby? Vale. Eh, sì, Vai, sì, gira sì, sì. No, l'astrobarca è quella di Kirby Aspetta, eh, sì, aspetta, aspetta, basta un progetto. Cosa facciamo prima? Come ultima No! No, nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova nuova Beh, ora nuova Kamek. Bowser nuova Wow. Quando mai, scusa? nuova eh, scusa? nuova nuova nuova nuova è nuova nuova nuova è nuova nuova nuova Peach. No, lo stava maltrattando, mi stava dando il pane Ma no, era entrato qua, quacca Era entrato qua, Carlo! No, oh, sì, ho capito, ma non è così E? Eh? E' sempre Bowser Jr. nelle navi. Vabbè ah, uh, Più Quindi boss Beh, finale Bowser, Bowser Jr. Uh. Oh, oh, ok No, tipo entra Bowser qua e lo vendi. Guarda Sì, è proprio bambino Sì, ma adesso non provo ma io non mi ricordo niente la firma non so la, FIET, la FIET. sei in allora togliti da qua che devo eliminare le, le palle di fuoco guarda a, a, presso te di e me adesso me sono più sacrificabile ce l'ho fatta nessun danno tutto yeah. da solo tutto da solo? nessun danno l'ho fatto io una volta Ah, qua? ho fatto tutto io? no pure il primo l'ho fatto io mi si ricorda Vabbè... Ho detto seconda. Eppure eh, il secondo ho fatto io. Ok, Peach. Ciao Peach. Abbiamo salvato Peach. Yay! Yeah. Nope. Lo sapevo che c'era Peach. Nope. Ecco, l'ha rapita. Chissà dove la porterà adesso. Oh, no. Secondo me la porterà in un posto buio e la, la rinchiuderà per sempre lì. Oppure... Alert spoiler. Alert spoiler. Ma non è alert spoiler, è, è spoiler. Voi state seguendo il gioco con noi qui qui, vi, vi ho trollati fin dall'inizio Devo... ah, ah, ah, ah. eh sì, l'avevo pure calcolato io facevo finta di non ricordare ma va, e secondo me pure io ok, abbiamo salvato ah no, tu facevi finta di non ricordare io invece lo sapevo ma l'ho tenuto nascosto questo è il vero livello finale però il finale la, la... io pensavo no, che no, vero no, non la... fosse il boss di quella post <ride> vabbè, lascia stare Kamek l'abbiamo già combattuto Ok, è abbastanza facile Sì, veramente Il livello finale è abbastanza facile Se state attenti Grazie Prego Prego ah! Perché? Perché? <ride> Mi sono confuso con Kirby Pensavo di poterlo esquivare oh, Vabbè, non fa niente <ride> Un piccolo fail ci può stare dai. Abbiamo 14 funghi <ride> Certo, con tutte le palle di fuoco che abbiamo combattuto. Va bene, adesso niente fermo. Io ho combattuto 5 palle di fuoco. E ora ne abbiamo usato. Ora, io sto davanti, tu stai dietro. Io distruggo le Marco, grazie. Prego. Oh, andiamo, Levati. Ciao. Io oh, oh, oh, oh. yeah, ho preso tutto. Qua è facile sfidare un mare se siete come me. Ovviamente non mi sto vantando, ma mi sto vantando. Ma io odio questo. Sei pronto a sacrificarti, a sacrificare la tua vita, Marco? Sì. Vai. Questi le spawner. No? Ah, Bisogna farlo subito, ma non mi <ride> Basta anche di mollare Vabbè, se sei felice tu Se sei felice non lo sai ma vai via di... No, vattene via No, no, non ci provare va. Ok, adesso l'ultima parte del castello Prima del posto no, le Ah, piramette. perfetto E scusa, l'ultima stella. Cioè, so che c'è una stella qui Ma l'ultima è l'ultima, poi vedere No, no, no, no, no, Cosa è difficile, eh? no, Cosa in ci vado dopo. Ci vado io. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la no, la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Colpisci no, no, no, presto! Perché? Perché così ce no, no, no, no, no, no, no, no, no, non fare mai gli schianti a terra. Ok, abbiamo finito. L'ultima moneta stella non c'è. Lo sai? È una grande trollata. No, sta l'ultima stella. Prendo io. Sempre, Prendo io sempre e ti do il fiore. Perfetto. Okay. Let's do this. Combattiamo il fuoco con il fire. No, combattiamo Mario con il fuoco. Fai salame avanti. No, no, no. Te l'ho detto. Vai, tu assorbi le palle di fuoco. Ci possiamo anche mettere in quei, in quei buchi là per evitare. Lo so, però non ci va. Io yeah, no, l'ho hai... fatto prima del Uno solo, io due. Oh, oh. Se ne potevano fare pure di più. Bene, tu hai perso il fuoco, quindi non possiamo più fare nulla nudo. Togliti. Eh, va bene. Togliti. Tanto tutti sanno come si fa. Falti sopra, cosa. Cosa. Fin dall'inizio dei tempi. Sì, quando vuoi, signore Levati. Dai, mi stava trollando! LOL Ok, resta qui adesso. No, volevo morire insieme a Bowser Sì, così poi mi trovo. poi diventavo gigante. Perfetto, abbiamo finito! Secondo me Peach ha la gobba? e Perché sta lacrimando? Va bene che sei triste però. Cioè, insomma. E Peach! Non mi ricordavo che Peach fosse la nonna di Bowser. Secondo me Kamer che è gay Perchè tutta la messita è una cosa Oh! cane che è femmina cane che è, è maschio Teorie Kamer che è femmina o un maschio Levati tu Levati! levati Levati Ok spoiler l'ultima moneta stella Durante la battaglia Ah è vero io pensavo fosse l'ultima sezione Vai Rifornisciti adesso andiamo a prendere le monete Tu stai sopra devi stare al sicuro Più meno Veramente targhetta dipendenza dove stai? Ta Bowser è dipendente da droghe? <ride> Vero? Sì! Vai, pure sta sotto perché devi prendermi le monete, bravo. Bravo! Tu vai sopra bene. per prendere le vite, o oh, cos'è? Uh, bella, ok, abbiamo finito. Ora finire. basta sopravvivere! Vai, vai, vai, vai giù. E eh se? Sì, oh vedi. mio dio! Come? L'itbox delle palle di fuoco è molto. boh. Allargata Bravo Bowser. Sì, sì, sì, bravo. Yay! yay sì, E adesso? It's time! To time! Let's do this! Presto! Marco! Non ci, devi mai, non ci devi provare mai più! Noo Aia oh. Oh, oh, oh, oh. Ti piace oh. farlo usare qua farlo usare i due poteri nuovi a parte il ping Oh mio dio! Madonna! Ho rischiato due volte di fila tantissimo! Ho rischiato. Pure qua ho rischiato. No, e ora che... finiamola! Sono no, io! Un'ora almeno. No, a te niente baci, mi dispiace. Ciao Bowser. Quando vuoi, eh? potresti anche attaccarmi e farmi volare via. No, hai distrutto il mio bastello, me ne sono accorto solo ora. Perché metto sempre questi pulsanti? Io ho messo io, Bowser, dice Peach. Ah. Ah, più generale. No, ciao. Ciao, mamma. Il sì, mio Pitch sta guardando Todd dice Oh mio Dio, Todd, Todd Vengo a salvarti Aspetta solo che okay, scendo Oh mio Dio Rimane così per Mario, tempo. non guardare sotto la donna Ma c'è un oh mio... non so Tio so Grazie parlo. Picci, mi tolgo il cappello immaginario Lolo, loro lolo, yeah, oh yeah Sì, sì, sono fortissimo Bene, abbiamo finito il gioco. Adesso c'è una cazzi che ci danno il copyright. Di cui ci danno il copyright, volevo dire. Ah, Sì, probabilissimo. Prova come mi la, la cazzi di inizio. Sì, è bella. Oh. Mm. Ciao, Luigi. Ciao, Todd Giallo. Ah, ci sono anche io. Chi sei tu? Un estraneo. <ride> Un estraneo. Aiuto. Eccomi, fratellone. Prego, accomodarsi, prego. È Tutta vostra, divertitevi. Vengo anch'io, però. Andiamo, princess. My princess, ti ho preparato un panino. Ok, And mi accomodo, ragazzi. E eh, arrivo subito. Oh, Mario. Ehi, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, sfigato per venire con i dai, Oh Mario, dai, ho mai parlato di dai, mondo segreto? Oh no! Un oh, mondo segreto! Non lo sapevo, davvero! dai, dai, dai, dai, perché Rosalinda mi ha detto che Mario è molto. Ma Rosalinda non esiste! Rosalinda mi ha detto che Mario è sexy e vuole sposarlo. <ride> ah! Lo, lo, loca! Tattu oh, lo lo. Comunque qua niente. Si, a si andare. fa a gara a chi fa più monete. Oh, Se no. Mario non la voglio fare, io ballo. No, no, no, no, Basta stare fermi per ballare, cosa? Lo so, ma io ballo a Modobio. Burk! io muoio non si può morire no no no no no io mi porto la, la, la. il mio amico giù chi è quello là? un estraneo <ride> l'estraneo uccidetelo tagliateli da la testa no dove? tu vuoi parlare anche da Monfert ma va? che ti ho detto io da Monfert le pizze che parlano di cose non identificate perché mario non parla giapponese mario parla marioese che può comprendere soltanto lui luigi e tutti quelli del mondo di mario vai aspetta no stai ballando sopra la... vai <ride> torre di gruppo Luigi sta ballando dice dice gore gore no voglio fare guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda La la tam La la la Qua io rimango con i blocchi. Ah, no! no, no, no. no I copyright del game! Ho vinto! Good game! Good game! Ha vinto Todd Blue! Todd Blue <ride> <ride> ha 10 <fatto già> <ride> <dieci> monete! 10 <ride> monete! Ah! ah. Oh, mamma, Ho, Ho bisogno contatto. di medicamenti! <ride> Mi sto per far dire una scorra! E cosa succede, fratellone? Questo rumore qui del cammino di Bowser Jr. C'era in Super Mario Bros. DS. No, essa... Sempre per i camion di Bowser. No, oh, essa. Siamo potentissimi. <ride> oh no. Oh, Bowser più gigante no. mi mangia. No, no, no, Oh, no. No, no. Cioè, dovrebbe essere finito nelle altre tombe. E abbiamo sbloccato il mondo segreto. Il mondo 9. No. Che dovremmo salvataggio completato, verrà visualizzato lo schermo del titolo d'ora in poi possiamo salvare eh, i dati di gioco ogni volta che voglio sullo schermo della mappa che e basta. inoltre, forse, non mi ricordo, fatemi vedere una cosa: voglio vedere se tutte le case Todd sono accessibili per sempre. Intanto abbiamo guadagnato 3 stelle a differenza di dell'una che abbiamo, perché? Allora, una stella si ottiene quando completate il gioco. 2 quando uh, quando prendete tutte le monete stella dei mondi 3 uh, oddio oh spero non vi ricordo quando il protagonista non è mai morto no e tu non sei mai morto? Certo sono No non sei mai morto no, Ma non è, non è fatto non scendere Vabbè andiamo velocemente No no no No, un attimo, un attimo, per il post game io uso tob blu il Tanto è uguale No voglio usare Tad blu Appunto Ecco, oh, Per il post game bella. userò Tad Blu Iero, iero Tanto è uguale No cioè. si, si è dipinto i pallini che ha sul, sulla testa e anche la camicia No, tutte le case che abbiamo sono accessibili Cioè sono diventate riaccessibili però non sono infinite adesso vi mostriamo velocemente il mondo 9 e poi chiudiamo l'episodio nella prossima Come parte sono allora, questo, questo è il mondo 9 allora noi abbiamo tutti i livelli sbloccati perché allora, qui per sbloccare un livello bisogna completare il livello relativo a quel mondo quindi, livello 9-1 per esempio bisogna prendere tutte le monete stella del mondo 1 poi 9-2 del mondo 2 e così via 3, 4 5, 6, 7 e 8 cioè quindi uh, voi, cioè, noi che abbiamo preso già tutte le monete stella di, di tutti i mondi li abbiamo già pronti ovviamente ci sono monete stella anche qui per completare il gioco al 100% dobbiamo prendere anche tutte le monete stella del mondo 9 mi sa che lo divideremo in due parti il mondo 9 faremo 4 livelli e 4 livelli perché sembra forse in 4 parti perché... perché non sono più difficili questi sì, però si possono fare in, in, in poche parti. Quelli più difficili sono, allora, se non sbaglio, il 4, il, il 6 e il 7. Sono i più difficili, se non sbaglio. E l'8? No, l'8 è facilissimo. Ok, quindi ci vediamo nella prossima parte di New Super Mario Bros. Wii. no, nella prima parte extra di... No, non è extra. Ancora. Sì, è extra perché abbiamo finito il gioco. Se Ma non è al la... No, se finiamo la storia questo vuol dire che è extra. Va bene, quindi ci vediamo nella prima parte extra. De, uh, proprio dello, di tutto il nostro canale. Uh, dove faremo fino a livello 9,4. Quindi Addio. alla prossima. Ciao! Ciao!